Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Erano un paio d'anni che volevo fare questo video, adesso mi si è presentata l'occasione e lo faccio al volo. Così chiudiamo il ciclo di ciò che, insomma, dovevo dire quest'anno sulle piantine in semenzaio. Questo video parla del momento in cui bisogna cominciare a dare il concime alle piantine nate in semenzaio. Qui siamo nel solito mio mini appartamento, ho dai, in questo momento 17 gradi, quindi vado dai 16 ai 18 gradi, dipende un po' dalle giornate. Questi sono i pomodori che ho seminato l'8 marzo, Tutti stanno tutti bene, siamo a metà aprile circa, quindi la crescita è abbastanza omogenea. Gli anni scorsi ovviamente facevo la stessa operazione ma non l'ho mai ripresa. Guardando qualche video sul web mi sono accorto che non si parla molto del momento in cui dare un po' di concime alle, alle piantine. Non c'è una data precisa, non c'è un periodo preciso, molto dipende dalla qualità del terriccio e molto dipende ovviamente dalla coltura che stiamo coltivando in questo momento. I pomodori sono abbastanza avidi di risorse organiche hanno bisogno di mangiare insomma e il terriccio che ho usato io che è di buona qualità che è quello da semina mi ha garantito queste quattro settimane di vita ora però è il momento di dargli un po di concime in questo video vediamo quando è il momento di dare alle piantine del concime che concime dare e in che quantità allora mi avvicino perché vi faccio vedere una cosa spero che si veda perché c'è una lampada qui molto forte probabilmente mi appiattisce un po' i colori guardate alcuni pomodori cominciano ad avere le foglie gialle va bene sono le prime sono quelle che si ingialliscono prima delle altre mi sta bene il discorso però si incominciano a intravedere vedete dei colori un po' più chiari sulle foglie qualcuno comincia addirittura a essere gialla qualcuno comincia a essere moscia nonostante l'acqua non tutti i semi ovviamente germinano allo stesso modo non tutte le piantine vengono fuori ma questa è una cosa normale mi sposto di qua vediamo un po ecco mi sono spostato qui ho altre piantine ecco vedete questa qui questa è bellissima come piantina è un pomodoro costoluto sempre seminato l'8 marzo e comincia ad avere le prime foglie giallastre quindi questo è il segno che la sostanza nutritiva all'interno del panetto di terra si sta esaurendo e dobbiamo intervenire perché non è ancora il momento di metterli nel terreno il mio momento sarà fra un mesetto buono abbondante e devo trapiantarle in vasi più grossi ma nel frattempo bisogna dargli da mangiare insomma Fino a un paio di anni fa utilizzavo lo stallatico pellettato, lo utilizzo ancora ad esempio sui peperoni, quando non ho il concime che vi faccio vedere adesso utilizzo lo stallatico pellettato. Due o tre chicchi di pellet per ogni alveolo e poi si scioglie mano a mano, ovviamente però lui rilascia la sua sostanza molto lentamente, qui abbiamo bisogno di un qualcosa di più veloce. L'anno scorso avevo fatto un video sul solabiol, il concime per orto e giardini, eccolo qua, eccolo qua l'ho appena acquistato costa quanto un rene perché 5 kg costano 13,50 euro nel consorzio online non ho guardato onestamente però dal momento che l'avevo provato e so come va sono soldi spesi bene perché funziona davvero bene in tempi molto molto più brevi rispetto allo stallatico pellettato ora vediamo come metterlo semplicemente a spaglio Senza impazzire troppo e questo lo si può dare a tutto, infatti lo darò anche al basilico che ora vi mostro ai peperoni che adesso vi faccio vedere e un po' tutte le colture che sono qui negli alveoli da più di un, tre settimane. Questo l'ho innaffiato stamattina, quindi per oggi non se ne parla. Non ci ho pensato di fare il video e farvi vedere un po' l'innaffiatura, però dopo il concime, ovviamente lo farò domani mattina. e eh, ma tanto, è soltanto innaffiatura normale. Vi mostro questo spettacolo della natura. Guardate che belle che sono queste fragole. Queste le ho seminate. Ora ve lo dico. Il 12 di febbraio sono sempre state qui dentro ovviamente è quasi tempo di trapiantarle anche per queste ho usato il terriccio quello buono la semina e sta arrivando anche lui un po alla fine del, della sua energia se vi ricordate il test che avevo fatto l'anno scorso col sola solabiol due piante di pomodori identiche comprate una col solabiol e l'altra senza quella col sola solabiol è la cresciuta di un terzo rispetto all'altra in più ovviamente vi mostro solo il basilico questo è è il mio basilico di cui vado particolarmente fiero perché è il primo anno che mi viene così bello. E anche su questo, che profumo di basilico! Mamma mia, vado veramente a spaglio! Anche questo l'ho innaffiato questa mattina quindi per ora non faccio nulla perfetto come vedete ce ne vanno veramente pochi pizzichi vediamo i peperoni questi sono un po ostici eh? e comunque mi sto trovando veramente male con le melanzane e non riesco a farle germinare come voglio io quindi mi sa che quest'anno le melanzane le dovrò acquistare perché a meno che non vengano fuori di botto tra aprile e maggio praticamente ho un po' di problemi laggiù che ho messo da poco ho mais appunto come dicevo le melanzane, le zucchine e i cetrioli, questi li ho messi da dieci giorni quindi ancora non metto concime sarebbe uno spreco ma tutto il resto, ad esempio qui ho le piantine di basilico che avevo trapiantato qualche giorno fa, se vi ricordate avevo fatto il video, il video sul basilico, ecco qui Bene, allora vado avanti, io volevo solo mostrare questo, questo plateau misto di altri pomodori costoluti, questi sono del 17 marzo, piselli, spinaci, poi abbiamo altri pomodori, Rio Grande e il siccagno anche su questi comincio a vedere qualche fogliolina gialla ora che chiudo il video li darò un po di concime di sola bio e in linea di massima tutto ciò che io ho seminato tra febbraio e l'inizio di marzo adesso verrà nutrito col sola bio quindi è importante in questo stadio di crescita dargli qualcosa di nutrimento perché altrimenti poi soffrono e non va bene aspetto qualche giorno per chiudere il video perché voglio vedere se ci sono i primi risultati sulle piantine nel senso di vigore e vediamo poi eventuali o meno. Sono passati circa sette giorni da quando ho messo un po' di concime, come avete visto all'inizio del video, e guardate guardate un po' i risultati. Allora alzo un po' il plateau, farvi vedere la crescita di queste piantine. Ne avessi altre due sei dita, le piante hanno preso un bellissimo colore verde, verde scuro su alcune, ma questo ovviamente dipende anche dalla qualità del, del pomodoro, questi sono i costoluto. Questi invece, almeno sulla parte destra, soffrivano prima, soffrono ancora adesso, quindi non so, sono il siccagno, probabilmente sono piantine un pochino più deboli, qui avevo salvato i semi e qualche piantino ovviamente non arriverà a fioritura, sono molto deboli, soprattutto queste da questa parte qui. Queste invece sono molto belle, hanno ripreso un bellissimo colore, anche queste, mi avvicino, con una varietà che va dal verde scuro al verde un pochino più chiaro qualche fogliolina gialla è rimasta sono le prime come vi dicevo all'inizio del video ma in linea di massima le vedo più belle le vedo molto più belle, più sane Se mi sposto un po' laggiù qui ho altri pomodori abbiamo il nero e il cuore di bue mentre questi qua in mezzo sono il ciliegino questi sono tutti i semi che ho preso dal mondo dei semi quest'anno mi sono trovato molto bene anche qui vedete abbiamo due piantine che stanno morendo e purtroppo non tutte vengono fuori insomma dipende anche un po' dalla qualità del seme dal fatto che ci sia arrivata più o meno acqua sono tanti i fattori che possono aver influito sulla morte di qualche piantina, dobbiamo metterlo in conto insomma. Qui invece abbiamo gli spinaci che è ora di mettere nell'orto, abbiamo i rio grande, i pomodori a crescita determinata, restano a cespuglio, sono molto belli, molto grandi e abbiamo i siccagno, ecco questi siccagno qui sono molto più belli ad esempio degli altri. Questi li ho seminati il 17 marzo, questi invece l'8 di marzo. Questi hanno avuto una crescita migliore, un pochino più veloce, ma soprattutto, come vi dicevo all'inizio, un ottimo sviluppo l'abbiamo avuto da queste piantine qui. Questi sono tutti costoluto e Rio Grande qua in mezzo. Infatti, tant'è vero che è ora di trapiantarle nei vasetti singoli prima di metterli poi a dimora. Bene, è tutto dai per questo video. Ci tenevo soltanto a farvi vedere un po' il momento giusto. Di dare il concime due settimane circa massimo tre dal momento che sono uscite le piantine quando cominciate a vedere le prime foglioline gialle. Quello è il momento di dargli un po' di concime. Potete dare lo stallatico pellettato. Come vi dicevo, è un po' più lento e potete dargli invece il sola biolo che è un pochino più veloce. Dà un boost maggiore, fornisce anche uno sviluppo migliore eh, per le radici e quindi loro poi cosa succede? Crescono un pochino meglio, crescono un pochino più rigogliose rispetto allo stallatico pellettato, per contro sola biolo come vi dicevo 5 kg costano circa 13 euro 12 kg su amazon costano 22 euro spediti a casa quindi è una spesa insomma notevole me ne rendo conto però se lo si usa soltanto per le piantine con 5 kg si fa tutta la stagione con 13 euro insomma volevo soltanto farvi vedere il basilico a cui ho dato ovviamente il solabiolo nello stesso momento dei pomodori e ci sono delle bellissime piantine sviluppate e anche questo è praticamente pronto per il trapianto nei vasi più grandi e quando sarà il momento poi lo metterò tra i pomodori, tra le file. Bene dai è tutto per questo video, volevo soltanto chiudere un po' il capitolo del semenzaio, mi mancava questo video, ci tenevo a farlo e l'ho finito quest'anno insomma. Spero che vi possa essere utile se avete ancora piantine in vasetto in vaso anche se l'avete già trapiantate come ho fatto con questo io poi l'ho messo lo stesso il solabiol perché comunque gli dà una mano non indifferente bene tutto per questo breve video se vi è piaciuto lasciate un like un pollice in su se non vi è piaciuto mettetelo in giù va bene lo stesso se vi fa piacere iscrivervi al canale cliccare sulla campanella rimanete aggiornati su, sui video che faccio se volete condividere questo video a qualche vostro amico che ha la stessa passione, vi ringrazio perché così mi date una mano a far crescere il canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.